Ciao! Oggi facciamo takoyaki! Yay! Guardate che carine le istruzioni! Guardate come è attenta la nostra kumiko! Questo io lo immagino già che cade, comunque siamo a posto! In questa stanza la nostra kumiko non si sa cosa sta facendo! C'è la nostra Kumiko che fa la spesa. Guardate quante cose che abbiamo comprato per fare i takoyaki per voi. Sembra ok, il prezzo è giusto. Vediamo, ha detto 2000 yen la nostra Kumiko. Avrà indovinato. Costato una ventina d'euro, tutte queste cose buone. Abbiamo anche preso il sushi così facciamo pranzo prima di farvi vedere il video. E guardate quante cose abbiamo preso. Beh, non è costato tantissimo. Ci vediamo dopo a casa di Kumiko. Ciao, oggi. Cucino. Cucino. I. Nani, cucino. cucino oggi e takoyaki a dove c'è kumiko okay. Ecco qui che abbiamo comprato questa macchina per fare i takoyaki, siete pronti? È la prima volta che la nostra Kumiko prepara questi takoyaki yeah, però, però ha detto che quando era all'elementare l'ha fatta con la sua famiglia uh, uh, oh. Ha detto che questo praticamente le persone nel Kansai, ossia di Osaka, lo, lo, lo fanno Mentre a Tokyo un po' meno Dovete sapere che la nostra Kumiko è originaria di Tokyo Tokyo no hito. Oh, vedete che c'è anche un piccolo taco, in giapponese vuol dire polipo, eh? C'è scritto che ce ne possono fare ben 18. La nostra Kumiko legge le soluzioni. Guardate com'è attenta la nostra Kumiko. Ecco qui la nostra Kumiko che prepara i suoi takoyaki. Io sto facendo le riprese a uccello Perché, no, comunque è un termine tecnico eh, Non pensate male, se volete andare a vedervi Il canale a cazzo andate qui Questo è il canale di Giappone, anche eh, questa è una ripresa ad uccello Ecco qui abbiamo messo le uova E la farina, le uova e la farina oh, Guardate che carine le istruzioni, mettete un po' d'acqua qui Abbiamo aggiunto l'acqua Siccome vi vogliamo bene, abbiamo deciso che leggeremo Alcuni dei vostri commenti che avete fatto Nell'altro video di Kumiko Mark786 che ci scippa Poi vi dite, sbaglio o nel video C'è Rachel? Eh sì, Rachel io Re ce siamo molto amici. Anche, anche la nostra Kumiko conosce Re Celen Se non conoscete Re Celen Joun. No, comunque abbiamo fatto varie collaborazioni con Re Celen Allora, il nostro amico Patrick Luciano ha chiesto a Kumiko se la vuole sposare. Vediamo cosa dice Kumiko: <ride> Do? Eh, nani? Eh, vokannai, di kiteru, ikagaでしょうka? Se seba, vokannai, no, eh, pite shikannai Ah, nanda, vokaranai Ha detto che vuole una foto, poi in caso ci pensa <ride> Poi, un ottimo cuoco, complimenti, mi dice Marco Badass Knome, Knome dice che, sugoi kawaiite Arigato. Vedete che qua ci ha fatto il commento, Ulos Channel ha detto, kumiko è molto bella, sugoi bijin Mm -hmm. ok. Vabbè, così abbiamo risposto un po' ai commenti. Lo faremo più spesso se vi piace. Scusate se non riusciamo a riprendere tutto. Ma qua si stanno facendo i takoyaki. Comunque, grazie mille dei commenti. Siamo sempre contentissimi. Intanto, qua abbiamo aggiunto l'acqua, la farina e le uova. E è venuta questa salsina. Guardate come sembra buona. Ecco qua, abbiamo preso il polipo. Buonissimo il polipo. In questa stanza, la nostra Kumiko non si sa cosa sta facendo. Intanto che aspettiamo Kumiko, andatevi a vedere il video di Time Provider World: <musica> Adesso si sta riscaldando, l'abbiamo attaccata Questo io lo immagino già che cade Comunque siamo a posto Qua è tutto pronto per preparare i nostri takoyakini Adesso bisogna mettere un po' di, di abura Abura sarebbe l'olio eh E in realtà sono anche venuti Brava Kumiko brava Brava Kumiko, brava Se riconoscete questa referenza mettetemelo nei commenti Ecco qui il piatto per i nostri takoyaki Uh, sono venuti Sono venuti 8 takoyaki dei 25 che abbiamo fatto Bene, bella media Adesso mettiamo la salsa Beh dai, hanno proprio l'aspetto dei takoyaki Adesso aggiungiamo la Aonori Aprire con cautela come fa la nostra Kumiko Adesso assaggiamo i takoyaki Buon appetito mm. Buon appetito mm. Buoni? <ride> Saggio anch'io. Ricordate che c'è dentro il polipo Itadakimasu Molto. Va bene Quindi spero che il video vi sia piaciuto Noi adesso ci gustiamo questi takoyaki che sono venuti bene Questi che sono venuti così così E questi che sono venuti alla katsu Ci vediamo domani alle 2 con un altro video Ciao ciao ciao ciao ciao ciao, ciao. Arrivederci